Allora fratelli, come penultimo video di questo canale è stato il video reazione dove io reagivo alla versione definitiva pubblicata sul canale di Pika Bebba inerente alle audizioni di doppiaggio per delle animazioni che pubblicherà sul suo canale. Dove io in quella video reaction accusavo Pika di avermi perculato con l'editing del video, ingiustamente senza neanche il mio permesso. Dopo la pubblicazione della mia video reazione, sia a livello di dislike e sia a livello di commenti, mi avete portato a fare un esame di coscienza e perciò mi avete spinto, giustamente, ci tengo a sottolineare, a riapploodare il video, però, tagliando le parti dove io avevo esagerato. E soprattutto invito Picabèba stessa a passare sul mio server Discord, per chiacchierare un po' con la mia community. Vi lascio al video. Oggi ragazzi sono qui per reagire ai provini fatti da me e anche da altre persone cioè praticamente questi qua sarebbero dei provini fatti per scegliere eh, chi dovrà fare un ruolo o chi dovrà fare un altro ruolo per un'animazione in particolare fatta da Pikabeb, una youtuber femmina con 104 iscritti che secondo me ha del potenziale anche se secondo me non lo sta sfruttando, sto dovere probabilmente lo sfrutterà dopo eh, questa serie di animazioni qua a me è già stato dato il ruolo le battute ancora no però voglio vedere come è stato editato soprattutto se perché ne sono tagliato parti, ricordo le mie chiacchierate lo so già tranquilli però direi di vedercelo uguale Prima prova libera. da quanto tempo non ci vediamo non è vero mio caro amico è proprio così rincontrandoti incontrandoti nonostante tanti tuoi tratti siano cambiati vedo ancora in te quel giovane ragazzo che divenne mio amico un numero diversi decenni qua dottore presto abbiamo bisogno di un intervento rapido che cosa sta succedendo mi spieghi velocemente e un arresto cardiaco al paziente nella seconda stanza nella seconda stanza quale seconda stanza abbiamo 20 piani in questo ospedale spieghi la seconda stanza era eh, eh, il terzo eh, il terzo il secondo il terzo il tredicesimo il tredicesimo, il tredicesimo, tredicesimo. piano spiegati spiegati calmo allora nel L'etercismo piano, piano ci sta avendo un infarto. Il paziente, l'anziana signora di, di 82 anni, sta avendo un infarto. Come stai, bambino mio? È tutto ok, bambino mio? Bambino mio, non è adattere da quella bambino mio magica. Perché Questo non me lo ricordo. Per colpa di Asgore, ovvero un culo di sangue. Oh, ciao, ciao, ciao. Questo è un che io, vabbè. Eh. Bello, giochi un gioco giochi uso di colore Vuoi andare a prendere una pizza? Andrei? Questa è bella, è gusto, lo questa sai? è bella e so, a me piace margherita eh. eh, eh, non lo so, a me piacciono <siede> tantissimi margheriti, ma se tu vuoi scegliere il gusto esatto perché <siede> la diavolo. È caduto il telefono, ma poi mentre parlo te devi cadere il telefono. Non lo so, a me piace tanto. Ma dai, non è possibile che non stai sopra la marinata, è semplice, no, non ica fa. Non mi piace. Non lo so perché, ma a differenza di tanti miei compaesani, la margherita è una, per me è una pizza bella, cioè è buona, però onestamente è la mia preferita, ma bellissima. A me piace Comunque, il piccante, a me piacciono vero. le cose... Sì, lo so. piccante, ma... ah, fun fact, questa cosa qua che stavo per dire è che la mia pizza preferita è quella del piccante, perché a me piace il piccante, mi piacciono le cose... E dopo non si sente un cazzo. Perché? Perché l'audio originale sarebbe. A me piace il piccante, quindi a me piacciono le cose hot. Ma quando io dicevo cose hot, non, non intendevo quella cosa là. Non intendevo fare il doppio senso. Era sempre riferito alla pizza. Però, sicuramente, pica mentre stavo montando il video e Angelo. E, quindi alla tempo popica che mi stavano sentendo, avranno capito altro. Ma. Non era questo quello che volevo dire, tra l'altro, quando io glielo stavo spiegando. Dopo finita la traduzione, tra l'altro mi stavano anche dicendo Andrea smettila. Ma io preferisco di più una pizza che sia croccante che Ma Tanti napoletani mi ucciderebbero in questo momento, ma io la preferisco croccante, mi Cioè, io la, la preferisco croccante. Mi ucciderebbero, tra l'altro, non mi uccideranno. Lo so che stavi improvvisando. Dio per due. Okay. ecco, cosa? cosa? Cosa? Di... Dio per due? Cioè praticamente l'alterazione di 2 per 2 Ok, l'anziana la, signora, quella, quella che purtroppo sta avendo la malattia al fegato, sì, sì, quella, sta soffrendo un infarto. Molto bene, molto bene, vai, vai a prendere il camice e prendi subito defibrillatore. Eh, eh, il defibrillatore. Questa me la ricordo. Il defibrillatore, scusatevi, eh, a questo piano il defibrillatore era rotto, sì, sì, eh, vai al piano sopra, senti, eh. sopra, Il piano sopra, il piano sotto è uguale, l'importante è che ti muovi subito, subito, subito, eh, Ultima uh, tua domanda, uh, il camice quale devo prendere? In che senso quale devi prendere? Un camice, oh, sì, qual è il tuo camice? Come fai a dire qual è il tuo? Qual è il tuo camice? Sta un nome sopra il camice. Uh, sì, sì, lato destro sinistro o almeno nel corridoio, uh, lato destro, ok? Adesso muoviti. Una persona mi passa avanti. Ehi, hey, mi scusi, mi ha superato. Di cosa sta parlando? Io ero qui da prima. Non è vero, mi è sempre mi è passato qua. Da... Ah, eh, no, io sono sempre stato qui. Più persone Uh, si schierano dalla mia parte non è vero Beh, io non mi voglio, non voglio schierare la... lei mi voglio schierare allora, con quell'altra in signore, realtà benvenuti questa sera ah in si rivolto ah ciuga, acciuga è il migliore e tra l'altro voglio ribadire a pica che se per caso tu non avessi ancora tagliato queste parti qua da youtube studio picchietto no no sto scherzando ti, ti voglio bene però secondo me queste parti qua erano un po' ridicole nei miei confronti ok so che ero un po' ridicolo anch'io perché potevo anche pensare di non dirle però comunque è successo quasi un mese fa se non sbaglio vabbè qualche settimana fa e, ma, e riguardandola oggi o meglio che oggi non ho messo conto di questa cosa qua quindi tagliare i 5 secondi ogni stronzata che dicevo secondo me Potevi anche farlo Signora, dove ha visto l'ultima volta la sua figlia? tredicenne Era con me, stavo litigando E poi si è chiusa in bagno. Non l'ho più vista da quel momento. Ok, sono sicuro che la figlia e sua figlia è stata rapita. Ma chi può aver fatto un atto? Un, un, atto sim, un atto simile? Sì, signora, non si preoccupi, lo troveremo. Poi, poi balbetta, e poi sarei io quello che non sa improvvisare. Due famosissimi personaggi, veloce, però, che sono impegnato Ma... Perché dovreste avere problemi di soldi per gestire il castello? nooo, sto giocando un po' di gioco, è così. <ride> beh, beh, ciao. Um. Eh, devo andare ciao. No, no, ma non abbiamo finito. Basta che non fai una, fai vitale sei fuori, eh. Basta che fai una, Ma che audizioni sono? Ma che audizioni sono? Ma non fate sentire i fail! Uh, boh io non so, io so sbagliare in modo lirico, conta? no no che sei... peccato vabbè sono il flauto <ride> oddio sono sonato veramente non ci credo cosa <sussurra> vorresti insinuare sei un mago no? Sì? ma se sei un mago perché non risolvi tutti i tuoi problemi con la magia? Ciao le silenzio, perché diavolo non ci ho pensato? Mannaggia queste tasse! No, no, no, no, adesso Mi ricordo, io devo rispettare la legge, come ogni mago. Ricordi i babbani hanno comunque dei leggi. Troppa magia, beh, potrebbero succedere troppi casiti. Ah, è finito qua. Grazie, io vi ringrazio per aver visto questa reaction, vi lascerò ovviamente il link in descrizione non soltanto di questa audizione ma anche di tutti i canali che hanno partecipato a questa audizione e noi ovviamente ci vediamo alla prossima, ciao!